Buonasera, mi chiamo Alessandra Carbone e insegno lingua e letteratura russa all'Università di Siena, uh, sede di Arezzo, mh, al corso di laurea di lingue per la comunicazione interculturale e per l'impresa. Uh, voglio fare con voi oggi un uh, piccolo excursus sulla uh, specificità dello studio della lingua russa in particolare oggi, cioè insomma, nei, negli anni 2000 avanzati, ormai il secondo decennio del, degli anni 2000 e um, Raccontarvi qualcosa appunto sulle strategie di studio, sulla didattica del russo e su quelle che sono anche le specificità naturalmente della lingua russa. Vado a presentarvi il mio, eh, mio schermo, a farmi una mh, breve presentazione. Eh, intanto, mh, volentieri vi faccio vedere sulla mia slide, eh, sulla mia prima slide, quella che è una veduta poco magari conosciuta della città di Mosca oggi, Mosca che è la capitale della Federazione Russa, eh, magari vi aspettavate San Basilio, <ride> però eh, San Basilio verrà, sarà con noi anche, anche la chiesa di San Basilio in questa nostra presentazione, ma questa è eh, anche un'immagine della Mosca contemporanea, è il quartiere di Moskva City, ovvero di Moscow City, anche detto in inglese, cioè il centro finanziario economico eh, della Mosca contemporanea. <coughs> vediamo poi appunto qualcosa più eh, in particolare per quanto riguarda la, la, la, la lingua russa eh, partiamo da, da zero partiamo da, da piccoli step eh, lingua russa in russo si dice ruski jesik è una lingua slava orientale quindi appartiene al sottogruppo delle lingue slave, lingue slave come eh, il polacco il ceco, il bulgaro, il macedone il russo, l'ucraino eccetera eh, solo per, per elencarne alcune è una lingua ehm, slava orientale le lingue slave orientale sono il russo, l'ucraino e il bielorusso, eh, e eh, a sua volta appartiene quindi lingue slave orientali che appartengono al sottogruppo delle lingue slave che appartengono a loro volta al grande gruppo delle lingue indoeuropee come molte altre lingue eh, tra l'altro europee solo per elencarne alcune eh, l'italiano, l'inglese, il tedesco eccetera è una lingua flessiva, è una sua caratteristica ovvero sostantivi, aggettivi, pronomi, seguono una declinazione. Eh, la eh, desinenza di ogni parola racchiude dunque alla, nella, nella, nel suffisso, eh, nel suffisso eh, le informazioni relative al caso e eh, quindi alla funzione grammaticale e morfologica della parola all'interno della frase o del sintagma, eh, il genere maschile e femminile e il numero singolare o, o plurale. Eh, I sostantivi russi hanno tre generi maschile, femminile, neutro e sei casi sei casi, questo in, in questo diciamo il russo è molto simile al latino per esempio eh, anche se eh, i sei casi non corrispondono perfettamente ai casi della lingua, della lingua latina eh, c'è il genitivo, c'è il dativo, l'accusativo ma ci sono anche casi che in latino non ci sono per esempio lo strumentale o il, o il prepositivo vi ho eh, qui riportato alcuni esempi di ehm, eh, parole russe eh, proprio per... Eh... Mostrarvi alcune delle loro specificità morfologiche, non ho avuto paura a inserirvi subito le parole, eh, alcune di queste parole in cirillico. Sapete che il russo è una lingua che si, ehm, eh, si scrive con la, tramite l'alfabeto cirillico, ma credo che siate perfettamente in grado di capire il meccanismo. Eh, in, ehm, per per, per prime vi ho inserito delle parole eh, in traslitterazione, quindi sono parole russe che sono state trascritte per comodità eh, in, eh, con l'alfabeto latino. Fra parentesi quadre invece avete la parola come effettivamente si scrive in russo, cioè in cerillico, e fra parentesi tonde avete poi la traduzione. E quindi parto con la prima parola, è una parola maschile, la parola zilifon. Zilifon vuol dire telefono, molto semplice. Passo poi alla parola successiva, la parola femminile sumka, sumka, vuol dire borsa. E per ultima eh, la parola eh, neutra, un esempio di parola eh, russa con genere neutro, che è zereva. vuol dire albero. Eh, in russo eh, molte parole in questo caso che hanno a che fare con il mondo vegetale sono neutre, non tutte, non sempre, eh, alle parole scusate. Alle parole neutre, ehm, alle parole neutre ehm, appartengono anche, per esempio, categorie di eh, parole astratte, mi viene da pensare ad esempio alla parola russa snanie, che vuol dire conoscenza, ma anche eh, parole russe che indicano eh, oggetti inanimati, ad esempio la parola russa akno, che vuol dire finestra. Ma eh, par partendo proprio da dalle basi e volendo con voi fare un... Una prima, una prima sessione introduttiva alla lingua russa non si può appunto non approfondire un minimo eh, la problematica dell'alfabeto e quindi anche del lessico. La lingua russa eh, si scrive per l'appunto, come vi avevo accennato, seguendo un alfabeto diverso, l'alfabeto cirillico perché si chiama cirillo, eh, cirillico eh, qui c'è una freccettina che eh, va verso l'immagine della, della mia slide che ehm, ritrae i due eh, eh, santi eh, eh, russi della Chiesa Ortodossa, ma non solo, che sono Cirillo e Metodio, Kirill i Mifogi, che sono eh, gli ideatori della, di questo alfabeto, di questo modo di scrivere, eh, e che hanno una, una storia molto affascinante. Di solito si affron noi la affrontiamo i primi mesi nel, del, del corso di, di storia della lingua, naturalmente, perché è imprescindibile. Questa, questa storia uh, Costantino Cirillo il suo vero nome era Costantino Costantino Cirillo e Metodio erano due fratelli che erano uh, originari di Salonico, Tessalonica una città che si trovava um, nell'impero bizantino però al confine con quelle che erano le zone dell'impero bulgaro dunque una città uh, dove c'erano delle um, comunità o delle colonie slave slave meridionali il bulgaro è una lingua slava meridionale antico bulgaro al tempo, e um, dunque questi due, uh, questi due fratelli crescono bilingui, conoscono molto bene sia l'antico bulgaro, lo slavo meridionale, e, uh, e il greco. Uh, sono di ottima famiglia, studiano, uh, lavorano entrambi in ambito intellettuale e uh, vengono um, chiamati, semplificherò un po', vengono chiamati Uh, ad una missione uh, come dire uh, di cultura, di diffusione di cultura e soprattutto della, della, religione, della religione cristiana uh, e uh, si pongono il problema di diffondere i, quindi, i testi sacri e la religione cristiana tra popoli slavi che però non hanno la cultura scritta, non hanno, una, non hanno la, la, la scrittura. Dunque, come primo passo verso la diffusione della religione cristiana, naturalmente dei, dei testi sacri, c'è bisogno di diffondere, di creare, di diffondere un alfabeto che sia adatto per i suoni, le specificità fonetiche delle lingue slave, in particolare loro conoscono lo slavo meridionale o antico bulgaro e quindi partono, partono da lì. Eh, conoscendo bene le specificità appunto fonetiche del bulgaro e non soltanto del greco che loro conoscevano e utilizzavano quotidianamente, ehm, inventano, ideano e eh, poi non, non da soli avranno dei discepoli naturalmente che lavoreranno con loro un alfabeto, il primissimo alfabeto, la prima prova, eh, la versione diciamo così iniziale è un alfabeto simbolico molto complicato che si chiamerà glagolitico. La seconda versione, che è quella diciamo definitiva, eh, che tutti conosciamo come alfabeto cirillico, eh, di cui appunto abbiamo ora anche oggi l'esempio, è appunto eh, dedicato a Cirillo Costantino Cirillo, che eh, eh, lavorò moltissimo a questo tipo di, eh, di operazione culturale. Dunque, Finalmente abbiamo una, una lingua slava scritta, specificità, approfondimenti, su questo uh, ritornerò, e ritorno sempre di solito quando poi um, organizzo il mio corso, ma... Um, eh, volevo farvi vedere appunto questa, questa icona, questo, uh, questa immagine che ritrae i due monaci, i due fratelli, Costantino Cirillo e Metodio, uh, nella maniera appunto canonica, ovvero uh, con una pergamena o un libro in mano, perché uh, vengono ricordati proprio anche dalla Chiesa per aver inventato la scrittura e la diffusione della scrittura per i popoli slavi uh, tutti. E poi naturalmente questa tradizione culturale arriverà alla Rus, Chieviana e da lì. Naturalmente secoli dopo la Moscovia, e eh, vabbè, la freccettina può ingannare: in realtà ehm, il, il, il monaco a destra è Metodio Mifosi in russo, quello a sinistra è Kirill Costantino Cirillo. E dunque, dopo avervi fatto questa breve introduzione, proprio una pillola di storia della lingua russa, o, o me meglio ancora, della, della scrittura eh, in ambito slavo, vado a vedere quali sono proprio delle differenze. Immediate, eh, anche superficiali, però non meno importanti, fra i due alfabeti, cioè l'alfabeto latino e in particolare eh, quello che riguarda la lingua italiana, e eh, l'alfabeto cirillico. In cirillico ci sono 33 grafemi, quindi vuol dire volgarmente dette 33 lettere, 10 vocali e 23 consonanti. In italiano abbiamo 21 lettere, 21 grafemi, eh, nella lingua italiana. La lingua russa è effettivamente considerata una delle lingue più difficili è una lingua complessa non che vi siano lingue facili da imparare soprattutto se vengono naturalmente acquisite se vengono studiate quando si è già grandi, grandicelli, diciamo dai um, 18-19 anni in, in, in su, ora io mi rivolgo a chi uh, poi uh, si, si vuole iscrivere all'università. Uh, quindi tutte le lingue, se studiate da grandi, sono, sono difficili se studiate da zero. Però il russo ha anche delle specificità particolari dal punto di vista fonetico, uh, dal punto di vista grammaticale. E eh, anche lessicale mm, Però ci sono alcune buone notizie Ad esempio, la, uh, molte parole russe derivano o sono state eh, importate dalla lingua italiana Ad esempio, la parola russa musica Musica, eh, stavolta ho fatto il contrario, vi ho messo subito la parola russa, sono più cattiva la parola russa in cirillico e poi fra parentesi quadre avete la traslitterazione, eh, quindi musica e eh, universitiet, che vuol dire università naturalmente, quindi sono parole che vengono appunto dalla lingua italiana, universitiet in particolare è mutuata a sua volta dal da latino. Non è finita, naturalmente, fra le buone notizie, nel senso che eh, sono parole eh, che ci sembrano vicine, che quindi insomma, non sono troppo difficili da memorizzare, eh, fra queste ci sono le parole di, ehm, di origine eh, anglosassone, insomma, che vengono dalla lingua inglese o dall'americano, e eh, questo perché? Perché naturalmente in, uh, negli ultimi 20 20-30 anni, 20, anni la, uh, la quantità di parole uh, che la lingua russa ha uh, acquisito, uh, importato con i prestiti linguistici dall'inglese, sono aumentati moltissimo, questo perché viviamo appunto in un'epoca di globalizzazione eh, di mh, anche standardizzazione, unificazione di un certo tipo di uh, espressività e, e, e mh, anche come dire necessità comunicative uh, la prima parola che mh, vi ho qui eh, presentato è la parola russa компьютier uh, di cui trovate la, la sempre la traslitterazione a, a destra non vi sto neanche a dire cosa vuol dire perché credo che l'abbiate già perfettamente capito la parola businessman, businessman che vuol dire uomo d'affari e eh, quest'altra parola che è crowdfunding crowdfunding che è una parola che i linguisti russi eh, contemporanei alcuni di loro almeno odiano perché ritengono che sia una parola che insomma eh, sicuramente è arrivata da, dall'inglese eh, viene da crowdfunding dall'inglese crowdfunding però eh, ritengono che insomma sia, mh, non si sia ancora consolidata così tanto nell'uso eh, e ritengono che forse si poteva utilizzare un sinonimo eh, altrettanto altrettanto mh, come dire... Mh, mh, efficace direttamente utilizzando il russo ma come dire la, è l'uso che la diffusione e mh, anche la, la statistica di uso che, che poi ha, ha il sopravvento quando si tratta di una lingua straniera e quando si tratta in particolar modo anche dei prestiti linguistici se eh, ormai questa parola crowdfunding è utilizzata eh, veramente mh, in maniera, non vi dico capillare, però è molto spesso utilizzata nella lingua russa contemporanea, evidentemente eh, è perché viene ritenuta più produttiva eh, e eh, più efficace rispetto ad altre parole, ad altre parole russe io no, ora se volete vi spiego brevemente, viene crowdfunding non è che una raccolta fondi, si intende questo, no? Per esempio, sono quelle raccolte fondi che partono anche online molto spesso per eh, sostenere un progetto che potrebbe essere, eh, sostenere un progetto di tipo economico, far partire un'attività Fa partire una startup e quindi si richiede il contributo di chiunque voglia, voglia partecipare dai 5-10 euro o anche per esempio per. Di solito si utilizza in ambito benefico quindi si fa appunto una, una, una, una volta si chiamava la colletta, una raccolta fondi per. Ehm, promuovere appunto una buona causa in qualche modo no? uh, questa parola l'ho inserita perché eh, facendo proprio una ricognizione di quelle che sono le parole uh, di origine inglese più utilizzate nella lingua russa contemporanea, ce ne n'è tantissime uh, questa aveva anche una dignità se vogliamo dal punto di vista uh, di utilizzo nel, nel mondo del lavoro nel mondo dell'economia perché ad esempio il quotidiano russo Comersant, Comersant che è un quotidiano di divulgazione economica e, ehm, e eh, analisi finanziaria in realtà più o meno eh, come funzione eh, assimilabile mutatis mutandis ma comunque assimilabile al nostro il sole 24 ore eh, spessissimo eh, in, negli articoli che si leggono su, uh, su Comersant eh, si, si ritrova questa parola crowdfunding quindi insomma l'ho voluta inserire per dare un po' di colore a a questa ricognizione sul, sul lessico russo moderno, ehm, ma vado anche un po' avanti, vado a farvi eh, conoscere qualcosa proprio sulle strategie di studio, perché anche questo è l'argomento della mia lezione, della mia breve lezione di oggi, eh, ovvero le strategie di studio della lingua russa eh, all'università, direi all'università italiana. L'immagine che vedete non è un caso eh, che io l'abbia scelta, è la eh, foto di gruppo di una, di una classe universitaria russa di San Pietroburgo la, la, diciamo, nei, nei momenti subito successivi alla discussione della tesi di laurea e questa è l'Università di San Pietroburgo, quindi siamo di fronte al, a uno degli edifici principali dell'Università di San Pietroburgo. Questa università è la più antica università russa, è stata fondata nel 1724 dallo zar Pietro il Grande, uh, Pietro il Grande che è stato anche lo zar occidentalizzatore viene chiamato, lo zar riformatore, ed è anche lo zar a cui si deve la fondazione della stessa città di San Pietroburgo, che è stata fondata nel 1703 proprio sulle rive del fiume Nieva, a nord, a nord della Russia, praticamente sul Mar Baltico. Uh, mh, questa università è uh, stata anche, sono particolarmente affezionata alla SPBGU, cioè alla uh, Sankt Petersburg -Uni uh, Universitet, perché ho studiato per un periodo presso questa università, la considero per alcuni versi un po' anche lei, la mia alma mater, e ricordo come ogni mattina uh, per raggiungerla, Uh, facevo a piedi, attraversavo a piedi il ponte sul grande fiume Nieva, uh, il ponte d'Varzovo in Most, cioè il ponte del palazzo, lasciandomi alle spalle sulla destra il palazzo d'inverno e l'ermitascia attraversavo il ponte, un po' con qualsiasi tempo atmosferico uh, trovassi fino almeno fino almeno 15 gradi mi è successo e poi giravo a sinistra, facevo un'altra bella camminata e arrivavo all'Università di San Pietroburgo che appunto dà sul fiume Nieva, quindi si affaccia sul lungo fiume. È un posto sicuramente molto pittoresco, molto, molto bello. L'ho utilizzata appunto per raccontarvi quali sono, eh, per introdurvi, quali sono le strategie di studio della lingua russa nelle università italiane, naturalmente tutte, eh, chi più chi meno, e ovviamente anche eh, eh, presso l'Università di Siena, eh, presso il corso di laurea in lingue, eh, in cui io insegno naturalmente. Di solito si procede appunto per eh, due binari paralleli che comunque. Eh, al contempo vanno a uh, completare la preparazione quindi a completarsi a completare la preparazione dello studente lo studio intensivo con il docente madrelingua quindi nel nostro caso il docente madrelingua russa che segue lo studente settimana dopo settimana, uh, giorno dopo giorno e lo studio con il docente di lingua e mediazione o mediazione come spesso viene chiamato nel nostro corso di laurea che è, fa invece uno, un, come dire, un percorso di approfondimento su alcuni temi particolari, far di focus che possono essere su storia della lingua, aspetti di storia grammaticale, eh, aspetti culturali, traduttologia, eh, teoria della traduzione, eh, tutto questo naturalmente senza abbandonare la, ehm, la didattica anche del, della lingua, della grammatica, il commento, il commento linguistico a, a quello che lo studente sta parallelamente facendo, acquisendo durante i corsi di, di monolingua. Questo perché? Perché naturalmente chi viene a studiare da noi non dovrà alla, al termine del suo percorso universitario soltanto saper parlare o scrivere una lingua, ma dovrà essere in grado di conoscerla eh, in maniera approfondita anche dal punto di vista storico, di ehm, descrizione grammaticale, di struttura. Questo perché eh, deve avere una pr preparazione il più possibile completa e che lo possa accompagnare un domani anche in un percorso di approfondimento nella, nella, nei corsi di laurea magistrale, perché no, dottorati, master e, e quant'altro, quindi è proprio una preparazione accademica, nel senso che è eh, il più possibile, per quanto possiamo, ma il più possibile ci impegniamo ehm, completa, sfaccettata. Uh, quali sono le strategie? Il corso intanto di lingua straniera è annuale, questo vuol dire che uh, dura, comincia da sette, fine settembre e finisce a giugno, dopodiché ci sono gli esami. Uh, si è monitorati abbastanza, abbastanza, um, come dire monitorati spesso, quindi ci sono dei compitini, ci sono delle prove intermedie proprio per tenere un pochino alta l'attenzione e al contempo anche eh, avere un, un feedback eh, continuo nella preparazione eh, dello studente durante il suo percorso universitario. Uh, per i corsi di lingua e mediazione il docente si basa spesso anche sulla lettura e l'analisi di testi in lingua russa eh, eh, questo già dal primissimo anno quindi già appena lo studente riesce comincia a sillabare, a leggere quindi eh, riesce a leggere a voce alta e comincia a saper utilizzare i dizionari, il docente comincia già subito a ehm, sottoporre testi in lingua, testi autentici anche a volte eh, quelli più al secondo o al terzo anno ma insomma si prova già da subito che possono avere varie, varie tema, toccare varie tematiche, quindi dalla storia all'attualità, eh, la cultura, l'arte, l'architettura, eh, eccetera. Vi dicevo che c'è un controllo continuo tramite... <ride> una tramite assegnazione di compiti essenzialmente quindi questo, questo è imprescindibile noi diamo tanto, veramente tanto cerchiamo di coinvolgervi, cerchiamo di anche organizzare per esempio conferenze attività in più CFU, seminari oltre magari alle ore, alle ore di lezione che già sono impegnative però è necessario che lo studente poi a casa rielabori tutto il materiale, tutto quello che è stato fatto a lezione, faccia gli esercizi approfondisca, utilizzi il dizionario faccia anche una mh, banale ma mh, mai mi stancherò di dirlo fondamentale operazione di memorizzazione di introiettamento di quello che viene eh, poi insegnato durante la lezione questo ci tengo a dirlo perché ehm, sicuramente mh, forse sarà scontato, però lo voglio ribadire, Il corso, un corso di laurea in lingue è un corso di laurea impegnativo, dove si studia, dove ci sono tante soddisfazioni, dove se si lavora bene sicuramente si ottengono moltissime soddisfazioni, prima accademiche e dopo professionali, però è ovvio che eh, bisogna dedicare tempo allo studio e che... Ehm, tra l'altro preparare una materia come eh, la lingua straniera, la materia che può essere lingua russa, lingua cinese, lingua inglese, lingua eh, tedesca, spagnola, eccetera, eh, durante tutto l'anno è come dire, è uno sforzo notevole le lingue straniere dentro il corso di laurea in lingue sono le materie più impegnative quelle che portano via sicuramente forse più tempo rispetto a tutte le altre e per lavorare bene, per passare l'esame insomma in maniera soddisfacente è necessario un lavoro durante tutto l'anno quelle tecniche dell'ultimo momento che un po' tutti sicuramente ci ricordiamo abbiamo provato, dell'ok okay, mi preparo gli ultimi 20 giorni mi preparo l'ultimo mese prima dell'esame se sono Ecco, non augurabili ma configurabili diciamo così in alcuni corsi di, in alcuni corsi di, di laurea o per alcune altre materie per eh, la preparazione di un esame di lingua straniera non sono possibili perché altrimenti lo studente che magari ha fatto pochissimo tutto l'anno e si ritrova a studiare tutto negli ultimi 15-20 giorni eh, non otterrà alcun risultato se non un incredibile mal di testa, una grande confusione e quello che i russi chiamano kashav galavie, ovvero una grande confusione, una grande confusione in testa Uh, finito questo, questo momento di predica <ride> vado anche a dirvi qualcosa e si spiega il perché della slide che avete qua, che avete qua sulla sinistra uh, che riguarda i mh, materiali dell'internet uh, russo che sono Auspicabili, vengono utilizzati, almeno io li utilizzo moltissimo durante le mie lezioni, quindi materiali che derivano da siti web, blog, social network russi, immagini, meme, eh, articoli, eh, a seconda naturalmente della difficoltà, e che per l'appunto afferiscono a quello che è il runet, cioè ruski internet, o, o l'internet russo, che a sua volta si avvale di un motore di ricerca, eh, che non è Google, ma che è Yandex ecco perché voi avete nella slide eh, questa, questa immagine di Google vs Yandex Google contro Yandex Yandex è un motore di ricerca apposito che è stato, eh, come si vede nella, nella slide mia successiva ideato, fondato da due eh, programmatori informatici russi molto famosi Arkazy Volos e Ilya Sigalovic i quali si sono accorti, stiamo, stiamo parlando degli anni 90, naturalmente, del, eh, 1900, metà anni 90, i quali si sono accorti che eh, era necessario probabilmente creare un nuovo motore di ricerca, un nuovo browser, perché Google, già, già sicuramente leader eh, del, e comunque già, ehm, già attivo eh, in quel momento, non sembrava essere particolarmente performante. Uh, perché vi sto parlando di motori di ricerca uh, Io che mi occupo di lingua e letteratura russa Insomma, sono una slavista uh, Anzi, una russista Sono una russista pura um, Quando appunto non è il mio mestiere Non è la mia uh, specializzazione Beh, perché la riflessione di Sigalovic e di Arcazi Volosh uh, Toccava um, per primariamente e eh, eh, eh, assolutamente questioni di carattere linguistico sono questioni complesse, però eh, magari qualcosina la possiamo vedere insieme sono questioni che riguardano differenze linguistiche all'interno della programmazione all'interno del paradigma eh, che poi avrebbe dovuto andare a eh, strutturare appunto il motore di ricerca c'è una differenza abissale rispetto a Google Google è naturalmente stato creato da programmatori anglosassoni che soprattutto all'inizio eh, lo ottimizzavano per eh, le ricerche nella loro lingua, cioè la lingua inglese, che è una lingua che ha specificità molto diverse da quelle della lingua russa. Yandex, invece, è un browser di tipo morfologico, in russo si dice morfologic peskavik, cioè basato sulla morfologia della lingua e in particolare sulla morfologia della lingua russa, che vi dicevo già nelle prime slide è una lingua flessiva, quindi è, uh, deve cogliere. Le, eh, tutte le uscite delle parole russe, aggettivi, sostantivi, pronomi e quant'altro, cioè eh, anche eh, deve eh, acchiappare, deve quindi restituire come risultato di ricerca, perché è quello che fa un motore di ricerca, le parole anche, queste, anche quando queste non siano al caso nominativo ma molto spesso all'interno dei testi che si trovano caricati che sono riversati all'interno del web eh, il motore di ricerca deve riacchiapparle deve ripescarle anche quando queste parole sono eh, declinate nei casi più disparati strumentale, femminile, plurale eh, dativo, maschile, singolare e... Eh, genitivo, genitivo, maschile, plurale e quant'altro. Quindi deve riconoscere, deve andare a fare uno screening di queste, eh, di queste uscite e poi capire che si, in realtà si sta trattando della stessa, della stessa parola. Questo progetto, fra l'altro, è molto interessante perché eh, in qualche modo... Mh, mh, attraversa tutta anche la storia, se vogliamo, della, della, della lingua, della stampa, della lettura, perché i nostri eh, Segalovic e eh, Volosh, per testare la primissima versione di Yandex come motore di ricerca, utilizzarono ehm, la, la versione russa della Bibbia, quindi novelli Gutenberg, eh, innovatori, Naturalmente secondo tutto un altro versante, cioè quello della ricerca di un testo all'interno eh, di un grande calderone che è internet, in questo caso eh, il, il web, ehm, utilizzarono appunto la Bibbia eh, la Bibbia tradotta in russo per, eh, per vedere come funzionasse e quanto funzionasse eh, la loro invenzione. Vado a parlarvi adesso della seconda fase delle strategie di studio, eh, qualcosa che magari di molto, di molto, che qui non c'è nessuna formula magica, però ci tengo a sottolinearla, eh, bisogna partire, bisogna andare a studiare all'estero, a fare delle esperienze formative e linguistiche di studio fuori dall'Italia, di studio all'estero, quindi paiechali, partiamo, andiamo. Uh, questo naturalmente è super possibile, assolutamente possibile uh, anche presso l'Università di Siena e per quanto riguarda il nostro corso di laurea in lingue, per la comunicazione interculturale per l'impresa, abbiamo diversi programmi e diversi accordi internazionali con diversi paesi, fra i quali naturalmente io adesso mi rivolgo ai russisti o ai futuri russisti, c'è la Russia di nuovo avete un'immagine dell'Università di San Pietroburgo, di un'aula dell'Università di San Pietroburgo e eh, per illustrarvi quali sono brevemente i programmi di mobilità. Uh, essenzialmente per, siccome la Russia uh, non fa parte dell'Unione Europea, non possiamo parlare di programma Erasmus. L'Erasmus riguarda uh, i paesi dell'Unione Europea. Però ci sono programmi più ampi e che stanno riscuotendo molto successo, come l'Overseas e l'Erasmus+ e um, l'Overseas lo conosco già molto bene, sull'Erasmus Plus stiamo già lavorando come Unisi. Uh, l'Overseas permette uno studio uh, in paesi extraeuropei, l'Università di Siena e il nostro corso di laurea ha uh, accordi con gli Stati Uniti d'America, la Federazione Russa, uh, l'Australia, alcuni paesi dell'America Latina, eccetera per consentire appunto questi periodi di studio all'estero e anche di eh, sostenimento esami all'estero, eh, dai 3 mesi ai 12 mesi, eh, 12 mesi consecutivi, si parte naturalmente dai, dai 3 mesi consecutivi, anche se i miei che parto, partono stanno almeno 4-5 mesi, quindi un intero semestre, vanno lì, studiano, danno gli esami, tornano e questi esami, eh, se vengono superati eh, adeguatamente, quindi non, non, si, non si boccia, vengono riconosciuti in carriera allo studente al, al suo ritorno. Come si fa? C'è un bando, si fa domanda per questo bando, si viene, si viene naturalmente um, selezionati, per merito, per, per carriera, si può partire o una volta sola all'interno del, del corso triennale, oppure anche due volte, si parte nel secondo e nel terzo anno. Ogni anno escono dei bandi e si può scegliere la meta nella quale si vuole andare a studiare. Uh, in particolare i bandi al momento già attivi presso il nostro corso di laurea, per quanto riguarda la Russia, sono con l'Università Statale di San Pietroburgo che vi ho già fatto vedere con la ITMO uh, University sempre a San Pietroburgo anche questa si trova in centro a Pietroburgo e con la Udmurt State University che è una università molto bella, molto importante che si trova uh, vicino agli Urali nella parte però ancora europea della Russia uh, si studia molto bene uh, ci sono fra i pro di questa università è che magari gli studenti stranieri sono molti meno di solito i ragazzi preferiscono andare appunto a Mosca a San Pietroburgo soprattutto nelle prime alla Udmurt State, anzi Ud Ud Udmurt, Gassodarsk University, gli studenti occidentali sono molto meno e quindi si tende a fare amicizia ancora di più con, con i ragazzi russi, si lavora molto bene e i docenti sono veramente eh, molto preparati e molto bravi soprattutto proprio nella didattica del russo come lingua straniera che è una branca assolutamente a sé nella, nel, nello studio del, della lingua russa, della linguistica e, eccetera. Um, al momento sono in corso delle, delle non trattative perché non è una trattativa comunque sono in corso uh, delle nuove, um, dei nuovi accordi con altre università russe in particolare con la Moskovske Linguistische University, cioè l'università linguistica di Mosca e con uh, l'istituto Pushkin sempre di Mosca quindi stiamo ampliando il nostro raggio di, di accordi internazionali le prospettive. Allora, sì, una, un breve momento sulle prospettive, lo, un breve focus sulle prospettive lo voglio fare perché eh, che sia chiaro che se si studia eh, bene, se si studia con coscienza e si fa un percorso standard, si arriva alla fine dei tre anni partendo da zero, quindi da principianti assoluti, ad un livello B1 plus, B1-B1 eh, ehm, nel, nel quadro di, eh, di riconoscimento naturalmente europeo delle lingue. Se si fa anche una bella esperienza all'estero, se si va in overseas, se, se si studia bene, se c'è motivazione, ovvio che lo studente deve essere motivato, portato, motivato e approfondire, si può arrivare tranquillamente a, al, al B2, non solo, moltissimi dei nostri studenti più bravi, quando tornano dall'estero oppure alla fine dell'anno accademico, eh, vogliono fare, prendere la certificazione internazionale, e così eh, quello è un titolo in più che naturalmente è spendibile poi in tutto il mondo e molti di loro appunto, eh, sempre di più, provano con il B2 e riescono a ottenere il B2. Avere un B2 di russo eh, alla fine di una, ad, appena di un percorso di laurea triennale è sicuramente molto, eh, mo molto bello, è eh, un'opportunità di lavoro già immediata perché eh, si può già subito cominciare a lavorare, e questo lo dico per esperienza personale perché mi è successo quando sono stata studentessa e quando ho avuto un B2 di russo già alla fine della triennale ai miei tempi eh, in ambito del turismo, quindi nel management del turismo eh, turismo di livello, quindi sto parlando del turismo un po' di lusso, del turismo che appunto ha a che fare con una clientela sempre più internazionale e eh, con la clientela russa che viaggia, che viene in Italia, che eh, come dire, visita i, eh, i, punti, eh, i punti di interesse più, eh, più ambiti. E io sto parlando di un'università che si trova in Toscana, naturalmente la Toscana è eh, ai primi posti per questo tipo di, di, di turismo. Eh, in ambito culturale, quindi di di, eh, approfondimento, per esempio, come guida turistica, come, eh, come eh, eh, esperto anche di, eh, come si può dire? di diffusione. Sì, guida turistica ormai è un po' un contenitore che... È, mm, mantiene diversi aspetti, c'è cioè chi, chi fa più un uh, di non so, uh, agriturismi e chi invece si concentra proprio sulla storia dell'arte e lavora, lavora con i grandi musei, in questo caso toscani, uh, però è ovvio che per quello ci vuole anche una, un approfondimento in più, insomma, bisogna lavorare sulla, sulla conoscenza della storia dell'arte in ambito aziendale e immobiliare assolutamente. Naturalmente il mio consiglio poi è anche vedere cosa si vuole fare, perché un, una, un buon livello di, eh, di russo e un bel titolo di studio triennale nella, nella, con la conoscenza della lingua russa non solo non preclude, ma eh, come dire, invita a proseguire gli studi con una laurea magistrale, un percorso di laurea magistrale o un master Dunque questo naturalmente poi sta, sta a, a, ai vostri desideri, perché eh, naturalmente questo è, è auspicabile per chi volesse lavorare in ambito appunto culturale, quindi mh, prendendo una specializzazione linguistica letteraria, lavorando nell'editoria nell come operatori editoriali, culturali, traduttori, correttori, Uh, adesso c'è l'ambito audiovisivo e quindi il sottotitolatore, chi lavora proprio nella produzione, post-produzione, nella traduzione di uh, documentari, film, serie tv che sono sempre più, uh, più richiesti, oltre che in quello editoriale. Ma c'è anche appunto, soprattutto a, a, per chi eh, mh, prosegue in una laurea magistrale e volesse poi eh, virare verso l'ambito aziendale... Eh, come dire, coniugando esperienza all'estero in Russia, stage in Russia eh, la conoscenza della lingua, l'approfondimento nelle lauree magistrali e un percorso di tipo economico, lavorare in quelli che sono al momento i settori dove il russo va per la maggiore io vi ho messo qui le immagini del Salone Internazionale del Libro di Torino, perché nell'ambito culturale è eh, una delle, delle, delle piattaforme delle manifestazioni per cui in Italia l'editoria le, russa e eh, i traduttori dal russo hanno ah, no, sicuramente un grande Spazio e la Negelia Mode Moskvie in ambito, come dire, più economico aziendale: cioè, Negelia Modi è la settimana della moda di Mosca che eh, esiste da 25 anni e per cui sicuramente gli operatori eh, in questo ambito che conoscano molto bene il russo e eh, lavorino come. Uh, anche con un uh, background economico uh, importante possono sicuramente, possono sicuramente avere una buona, una buona una buona riuscita quindi insomma io ritorno, ritorno all'idea di dove andare perché dove andare si parte per la Russia ma anche insomma, ritorno all'idea di, uh, di scelta di un percorso di, un percorso di, di vita uh, spero che questa mia lezione così introduttiva uh, nel mondo della lingua russa e delle sue opportunità e strategie di studio oggi uh, vi sia piaciuta e uh, vi auguro tutto, tutto il meglio e vi ringrazio. Grazie mille.